Vanessa eh? Ciao amore Ascolta sta per arrivare Anastasia E secondo me avrà tanta fame Perché è ora di merenda Cosa ne dici di prepararle una merenda? Sì eh? Sei d'accordo? Senti E che cosa usiamo per fare merenda ad Anastasia? Abbiamo sì. dei piatti E dei De bicchieri Dei me contro te Abbiamo i piatti e i bicchieri dei me contro te Anastasia sarà contentissima allora Di fare merenda con i me contro te allora li prendiamo? e decidiamo cosa metterci dentro e così facciamo una bellissima sorpresa Dani eh? ok iniziamo? Sì. ah signorina vedo che ti sei organizzata benissimo ma che meraviglia ma guardate un po' quante cose che ci sono dei me contro te per fare una merenda super ma la merenda ma non era per Anastasia? e invece vedo che tu sei già seduta <ride> vogliamo rubare la merenda alla sorellina Dai, dai Vanessa mi fai vedere un po' tutti questi articoli questo è un bicchiere molto bello dove si può aprire e chiudere sempre il bicchiere con cui bevi la coca cola al cinema eh vero? Sì. è uguale poi si fa così e When... così e poi si Ah, si solleva, diventa anche più alta, ma sai che io non lo sapevo? Vuoi mettere dell'acqua dentro? Così facciamo trovare sì. già l'acqua ad Anastasia anche? Sì. Questo è per te, certo, però per Anastasia abbiamo l'altro bicchiere. Sì. Vediamo un po'. Wow, ma che carino anche questo! Poi abbiamo il biatto di plastica. Sì, che abbinamento immagino al bicchiere perché hanno la stessa fantasia. E che cosa c'è scritto su questo bicchiere? Fammi vedere, lui, ah, tu lo stai leggendo dal piatto perché è uguale, me, me, è contro, te. me contro te, poi? Qua c'è scritto lui e Sofì, cool, in inglese, è uguale anche qua, vero? Lui, lui, me contro te, Sofì, cool, basta. e basta, poi è sono vero, vediamo dove sono gli occhiali. I, I cuoricini, il flash Proprio bello, bravi E poi cos'altro abbiamo? E la pioggia vero ci sono delle goccioline di acqua ok poi cos'altro abbiamo un porta poi merende la membra, quello che porta a scuola che parla non ha la lingua, lingua ah vediamo un po'. Eh già no, è solo una bocca gigante mm. e qui dentro cosa ci mettiamo la merenda, la merenda quando andiamo a scuola wow. che tutto. poi qui abbiamo un altro bellissimo piattino per fondo anni. che per Anastasia con la stessa fantasia di prima vero? Bene, cosa abbiamo scelto per merenda? E poi? Cosa? Non c'è solo questo, sì. Cosa c'è? Una sorpresa? Un puzzle! Wow, il puzzle dei me contro te! Dai, anche questo hanno fatto! Sì, ce ne sono due, uno che si allumina al buio e uno no! E questa sarà la sorpresa per Anastasia che non sì. le diremo subito... Sì. Non è ancora arrivata, è ancora a scuola, non ci sente nessuno. Sono 24 mini pezzi, sarà difficilissimo vederli per una ceccata come me. Perfetto. Ma secondo no? me lo piano, ma dove sono? Io sono in fondo in fondo. Io l'aiuto Anastasia, così almeno la aiutiamo a fare tutti i pezzetti. Ma Anastasia è molto brava a fare i puzzle, lo sai? Aspettate lo so che è molto brava. Ma quando lo dobbiamo prendere? Come facciamo a sapere che si allumina il buio? Eh, ci sarà scritto ci sarà scritto che uno dei due si illumina ah. al buio immagino Ma ce ne sono due dentro? Sì, se non ho capito male sì. Vanessa. Ho sentito che è arrivato l'autobus che porta Anastasia a casa. Andiamo a vedere. Ah, ok. Corriamo, ritira subito il puzzle. Sì, ho sentito. Hai sentito? Sì, andiamo. di merenda sì. ok c'è una sorpresa per te stai contento, ho tanta fame ah, wow. sei contenta amore questo è il tuo posto wow che bello hai visto amore che, che bello, bello. bello hai visto il tuo bicchiere dei me contro te Beh. il piattino e la merendina mm. sei contenta ecco Io qua c'è qua di dentro c'è il portamerenda, che possiamo utilizzare da portare. Non c'è allora, niente! Sai perché non c'è niente? Perché noi abbiamo fatto un'altra sorpresa, che potrai poi, se vuoi, mettere là dentro. Dopo la merenda ci sarà un'altra sorpresa, Io che se... Io già mangiare! Certo, amore mio, hai tanta fame! Eh? Riempiamo i bicchieri d'acqua? Ok, vado a mettere qui, e dopo la merenda Ok, riempito, Vane? Apriamo la nostra super merenda. Sì. Cosa sì. c'è dentro questa merenda? I piccati e il formaggio. I cracker e il formaggio. Anche tu, Vanessa, stai aprendo la tua merenda? Uh -huh. Ah, vedo che stai già sgranocchiando un cracker. Sì, amore, devi aprirlo. Questo è il formaggio Baby Bell che va aperto, va tolto uh. da questa. Cosa? A vedere il wow, <ride> si spella il baby bella, hai visto? Guarda, mm. buonissimi questi cracker insieme al formaggio, vero amore? Mm -hmm. E la Vane? Si è fatta un panino. Mm. Con che cosa con il, con, con il prosciutto e il formaggio e il i crostini c'è wow. il formaggio, il prosciutto e i crostini vero? Uh -huh. wow che buone queste merende mm. mm. dai bimbe vi lascio finire la vostra merenda e poi c'è una sorpresa per Anastasia sei Bye. contenta? te lo dirò dopo la merenda ok? Ma non ne voglio più mangiare <ride> non vuoi più mangiare per la sorpresa? No. ok ci vediamo dopo va bene? dopo la merenda Anastasia, eh. hai finito di fare merenda? No, Non ne vuoi più? Ok, allora possiamo cercare la nostra sorpresa. Eh. Allora, sotto la tua sedia c'è un cassetto arancione. Voglio vedere. Aprilo, guardiamo un po' cosa c'è. Eh. Oh, che cos'è, amore? Un puzzle e mezzo tutto te. È vero! vero! Allora, aveva ragione Vanessa, il puzzle è uno solo, vero Anastasia? Sì! Il puzzle che abbiamo trovato, forse, si illumina al buio. Iniziamo a fare il puzzle? Sì, dai! Eh? Dai, proviamo a fare questo puzzle e poi cerchiamo di capire se si illumina al buio, va bene, Vane? Sì! Avete finito di fare il paso? Sì. È stato difficile? No. Ma un pochino. Un pochino. Vediamo un po' quanto è carino su qui e lui. Bellissimo. Ho dentro uno splash d'acqua. La merenda è stata più buona oggi, Ali? Sì. Eh? E domani la vuoi rifare nel piattino dei miei contro te? Dai, va bene. Salutate. Ciao.